Buonasera ragazzi, questo è il, primi, il mio primo tutorial, se volete realizzare una candela in cera d'api molto semplice, in pochi minuti, eh, quello che vi serve è uno stoppino, che può essere fatto di qualsiasi filo, soprattutto con il cotone, un taglierino, una forbice e un phon qualsiasi. Eh, decidiamo la lunghezza della candela da fare... Prendiamo la lunghezza dello stoppino leggermente più lunga di come la vogliamo fare, quindi lo andiamo a tagliare a questa altezza, prendiamo la misura del foglio, la accorciamo leggermente così che una parte di stoppino possa rimanere fuori per poter poi essere accesa, quindi riprendiamo la misura, decidiamo che il taglio deve essere fatto a questa altezza con il taglierino in maniera molto semplice. Facciamo una striscia, la parte restante la togliamo, tanto non ci serve. A questo punto prendo lo stoppino e con un altro pezzettino di cera d'api io vado a sciogliere con un accendino qualche goccia sulla parte iniziale dove la dovremo poi accendere perché questa parte qui la aiuterà molto a poter far sì che funzioni meglio altrimenti lo stoppino quando va acceso si consuma e non riesce a portare su eh, la cera di cui abbiamo bisogno eh, posizioniamo lo stoppino all'altezza che avevamo deciso prendiamo il fono e diamo una gera scaldata così come vi faccio vedere come è tempo perché altrimenti si scalda troppo Più, passiamo più volte da una parte dall'altra ovviamente questo processo d'estate ha bisogno di essere fatto mo per molto meno tempo eh, realizziamo la prima piega sullo stoppino iniziale la schiacciamo e la andiamo ad arrotolare su se stesso, una volta fatto ci mettiamo dalla parte per poter vedere che la linea sia sopra che sotto venga realizzata allo stesso identico modo, la giriamo fino alla fine, alla fine qui rimane una, una forma di dente, la schiacciamo leggermente, ma non troppo forte se no si deforma tutta la candela perché la cera è ancora calda e praticamente abbiamo realizzato la nostra prima candelina in cera d'api Da un ottimo profumo di miele al naturale e i fogli si trovano tranquillamente nei negozi dove vendono materiale per apiculture e questa ha una durata circa di 4 ore e poi ovviamente più si, si va a realizzare lunga più dura se la facciamo più larga con tutto quanto il resto del foglio dura ancora di più ovviamente l'unica cosa lo stoppino eh, su quelle troppo grandi va messo un pochino più grande quindi se volete iniziare il percorso di fare le candele prendete diverse sezioni di stoppino da poi poter provare una volta accese se la funzionalità della candela eh, è adeguata o, oppure non la candela eccola qua funziona eh, buon esperimento arrivederci alla prossima